nel fascio di rette di equazione 2x più 5y più k uguale a 0 individuo le rette r ed s con k di r minore di k di s che passano per i punti dell'asse y le cui ordinate sono soluzioni dell'equazione t alla seconda meno 2t meno 8 uguale a 0 risolviamo prima l'equazione quindi t alla seconda meno 2t meno 8 uguale a 0 troviamo il delta 4 più 32 36. Troviamo T1, 2, 2 più o meno radice di 36, che fa 6, fratto 2A. Quindi, da una parte avremo la soluzione positiva, 8 mezzi, cioè 4, e dall'altra soluzione negativa, meno 4 mezzi, cioè meno 2. Chiamo questi due punti, quindi T1 e T2. Il punto T1 ha ordinata 4, quindi ascissa 0, ordinata 4. T2 ha ordinata meno 2. 0, meno 2 per trovare k sostituiamo questi punti nella nostra equazione quindi 0 al posto di x e 4 al posto di y quindi 5 per 4, 20 più k uguale a 0 quindi k uguale meno 20 nel secondo caso 0 più 5 per meno 2 che fa meno 10 quindi k uguale 10 allora la prima K è minore, quindi questa la chiamiamo R. Sostituiamo K e avremo 2x più 5y meno 20 uguale a 0. E la seconda S, 2x più 5y più 10 uguale a 0. Vediamo adesso il punto B. Determina i punti di in intersezione A e B della retta 8x più 5y più 10 uguale a 0 con le rette R ed S. Dove leggiamo intersezione dobbiamo pensare al sistema. Quindi facciamo il sistema tra 2x più 5y meno 20 uguale a 0 e 8x più 5y più 10 uguale a 0. Applichiamo la riduzione facciamo sopra meno sotto, o sotto meno sopra, 8 meno 2 fa 6x, 5 meno 5 è 0. 10 meno meno 20, cioè 10 più 20, 30, più 30 uguale a 0. Da 6x più 30 uguale a 0 abbiamo 6x uguale meno 30, cioè x uguale meno 5. Prendiamo il posto della seconda, quindi x uguale a meno 5, sostituiamo meno 5 nella prima e avremo meno 10 più 5y meno 20 uguale a 0. Quindi 5y meno 30, il 30 lo portiamo di là che fa più 30, 5y uguale 30, cioè y uguale 30 quinti, cioè 6. Questo è il nostro punto A. Facciamo la stessa cosa per il punto B. Mettiamo sistema 8x più 5y più 10 uguale a 0 con 2x più 5y più 10 uguale a 0. Riduzione, sopra meno sotto avremo 6x uguale a 0, quindi dividiamo per 6x uguale 0. x uguale a 0 prende il posto della seconda, sostituiamo lo 0 al posto della x, metteremo 5y più 10 uguale a 0, spostando il 10 abbiamo 5y uguale a meno 10, cioè y uguale a meno 2. Abbiamo trovato il secondo punto, punto b. 0 meno 2. Vediamo il punto C. Determina nel quarto quadrante il punto C appartenente alla retta S tale che il segmento BC abbia lunghezza radice di 29. Quindi quarto quadrante, BC deve essere uguale alla radice di 29 e il punto C deve appartenere alla retta S. Quindi il punto C ha coordinate in generale x, c, y, c appartenere alla retta S vuol dire che queste coordinate devono essere sostituite nell'equazione della retta S allora cosa facciamo? ci scriviamo l'equazione della retta S in forma esplicita cioè 5y uguale a meno 2x meno 10 poi dividiamo per 5 e avremo y uguale meno 2 quinti x meno 10 quinti che è semplificato fa 2 quindi questa y Sarà la nostra y di c. Noi potremmo anche riscriverlo e avremo che c dipende soltanto da x di c, perché la y di c è meno 2 quinti x di c meno 2. Adesso applichiamo quello che è scritto qui, cioè la distanza tra b e c è uguale alla radice di 29. Quindi, per trovare la distanza tra b e c, usiamo il teorema di Pitagora, radice quadrata di xc meno 0 al quadrato, quindi xc al quadrato più yc meno meno 2 al quadrato, quindi meno 2 quinti, xc meno 2, meno meno 2, cioè più 2 al quadrato. Questi li semplifichiamo, facciamo qualche calcolo, abbiamo x di c alla seconda, qui avremo 4 venticinquesimi x di c alla seconda, Sommando abbiamo 29 venticinquesimi x alla seconda di c, quindi radice quadrata di 29 venticinquesimi x alla seconda di c. Applichiamo la radice quadrata e avremo radice di 29 fratto 5 valore assoluto di x di c. Ora per trovarci x di c dobbiamo porre questa distanza bc uguale alla radice di 29, quindi radice di 29 quindi valore assoluto di x di c è uguale alla radice di 29. Le due radici possiamo semplificarle, qua rimarrà 1, e quindi il valore assoluto di x di c sarà uguale a 5. Cioè, x di c può essere o più 5 o meno 5. Deve appartenere al quarto quadrante, ricordiamoci che primo, secondo, terzo, quarto quadrante, ma nel quarto quadrante le x sono positive, quindi prenderemo x uguale più 5. Sostituiamo questo più 5 in x di c per trovarci il punto c. Ci avrà ascissa più 5 e ordinata praticamente meno 2 quinti per 5 meno 2, semplificando meno 2 meno 2 meno 4. Vediamo adesso il punto D. Individuo il quarto vertice D del parallelogramma ABCD e calcola nel perimetro e area. Disegniamo il nostro piano cartesiano. Vediamo i nostri punti A-5, 6, B0-2, C5-4 uniamo A con B e con C per trovare il punto D che mi forma il parallelogramma devo in qualche modo eh, calcolarmi la distanza tra A e B e applicare la stessa distanza al punto C con una retta parallela alla retta passante per A e B allora, contando i quadratini, cosa avremo? Da A, a B, 5 quadratini parallelamente all'asse X e 8 quadratini parallelamente all'asse Y. Facciamo la stessa cosa con C. Partendo da C, andiamo di 8 in alto e di 5 a sinistra. Partendo dal meno 4, andando in 8 in alto, arriviamo al più 4. E andando di 5 a sinistra, arriviamo proprio in questo punto qui, punto D. E le coordinate del punto D sono 0, 4. Adesso dobbiamo calcolarci il perimetro e l'area del parallelogramma ABCD. Per calcolarci il perimetro dobbiamo calcolarci AD e AB. AD è uguale al segmento BC. Nel punto C diceva che il segmento BC ha lunghezza radice di 29. AB ce lo calcoliamo col teorema di Pitagora. Quindi con i stessi numeri che abbiamo visto prima del triangolo, abbiamo 5 come base e 8 come altezza. Quindi per trovarci AB abbiamo radice quadrata di 5 alla seconda più 8 alla seconda. 8 per 8 è 64, 5 per 5 è 25, quindi 64 più 25, radice di 89. Per trovarci il perimetro, in definitiva, dobbiamo moltiplicare per 2 la somma di AD e AB. 2 per AD più AD. 2, aperta tonda, radice di 29 più radice di 89. Queste due radici non possono essere scomposte, sono numeri primi. Per trovarci l'area come faremo? Beh, eh, per trovarci l'area ragioneremo con questi due triangoli, ADB e DBC. Sono due triangoli uguali, praticamente, equivalenti. E quindi l'area di ADBC è uguale due volte l'area di A di B la base di questo triangolo è lunga 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 quindi 2 per 6 per... l'altezza è lunga 5, l'ho visto qui quindi 2 per 6 per 5, tutto fratto 2 base per altezza fratto 2 il 2 e il 2 si semplificano, quindi 6 per 5, 30